Nel canale, eccoci qui ancora una volta. Con le belle scoperte del mese video collaborazione con le Cindy Girls, il loro link qui sotto in descrizione. Mi raccomando, andate a vedere anche le loro scoperte. Un like se vi piace il video. Iscrivetevi al canale, sigla e il video. parlare di profumi profumi per la casa voglio mostrarvi quelli che io uso e come li uso i profumi li uso in questo contenitore dove spara poi il fumo e cambia di colore vi assicuro che mi dura tutta la giornata la mia casa profuma sempre di pulito volete sapere quali sono? mostro seguite il video quando vado per mercatini mi piace eh, guardare i profumi i profumi per ambienti eh, ne prendo abbastanza eh, però quelli che voglio farvi vedere oggi sono solo una parte cominciamo con questi magari se vi piace ve ne farò vedere altri nei mercatini si trovano profumi anche a poco e ho provato a prenderli Io ho detto mh, non sanno di niente ma non è vero invece mh, sono profumati che vi faccio vedere li ho presi a Genova, a Genova ancora l'anno scorso, quando si poteva andare ancora al mare, che si poteva uscire dalla regione, li ho presi lì e li ho già consumati anche parecchio, insomma a metà. Sono questi, sono delle fragranze aromatiche e sono essenze, essenze per ambiente. Quindi ne ho preso uno al limone, uno alla lavanda. L'altro cos'è? ah e l'altro è il bergamotto cosa faccio io di solito ne metto due gocce di uno due gocce dell'altro cioè li assemblo un pochino e... e il profumo che lascia mi piace mi piace veramente molto poi un altro profumo che uso ad esempio io ne uso uno particolarmente forte che può essere questo della para para rom allo zen arancia e cedro armonia di rilassamento è molto forte quindi con un profumo forte così tante volte ne metto uno un po' più leggero, gli abbino. questo minimo sono due anni che ce l'ho, quindi ne bastano davvero poche poche poche poche poche gocce per lasciare l'ambiente profumato ma quando voglio respirare proprio bene bene bene, aggiungo qualche goccia di questo questo è della Swiss form plus sono 33 oli essenziali sono naturali probabilmente lo conoscete già eh, lo metto anche in un fazzolettino a volte se sono raffreddato l'annuso apre i polmoni prima di questo che l'ho finito avevo anche l'olio 31 l'olio 31 anche quello era favoloso. A volte usavo solo l'olio 31, qualche goccia, e mi lasciava eh, la casa bella profumata, ma specialmente respiravi aria fresca, sembrava d'essere essere in montagna. Quindi io ho voluto solo farvi vedere queste piccole mie cose, eh, farvi partecipi a come profumo la mia casa, poi ci sono tanti modi, ci sono i purpuri, tante altre cose ma io preferisco questo quindi mi prendo il mio bel contentore ci metto le gocce, l'acqua e le gocce e la mia casa è sempre bella profumata con questo ragazzi ho finito vi invito a lasciare un like a iscrivervi al mio canale e spero che vogliate seguirmi sempre un bacio, un abbraccio dalla vostra Laura. Ciao!